Se non c'è un se di marrete. Sembri stesse tanda, stesse tante E poi colpa crisi, così te vuoi, cara, c'è tete pecche. Stupai, sei prostituta perché spera, puttanete. Lieta, almeno da Stefano, ce ne aspira ancora. Visiti maestri, un argomento a scelte. Tanto so parole. Nata morta morte, nata, pare senza fiore. Ma sentite forte, schittire tanto i divisi e un cannone. E un rimorso, spero che vi mangi. Quando sola. Quando è c'è strutto, quando pensire più vuole. Ma da spiece, non mi sento sicuro. Se pure grande, ma da spiece. Non mi segue nessuna, puoi volana, volante All'è già stessa, per te solda sentita Se non è inferno, non ne manca paradiso Contustata, con te che già senta Cristo, padvisa Non è sovversione, voglia di a me nella storia di gloria, tante in memoria, l'odio profondo che ci tramanda storia. E claccon cont contro che abusa de divisa e tuo potere inciso. Sentono distintivo quando n'ha n'acciso, senza nu motivo. E a disperazione resta n'ha che vivo. Non da st'assassino privo da morale, vivo per re l'unico ideale, L'ora da sleale. Meno scontro a darmi pare. Vita verbale che gaureata, e qua verbale a quanto pare. Puro giudizio universale assi da Caso risolto è appare, nato da appare n'ha tu corpo. Senza giustizia fatta infatti quando n'è recorto. E poi c'è l'anima che dorme, nella croma non forma. Che a te protegge la legge dei tani spesso. Che ne vantaggi enorma quando ha legge contro i essi. Questi in realtà che a me, stessi resti per una Che malaria avesse. Mentre in giro stupra il resto e te Ho una storia che mi gira in testa sempre. Rido allegramente, un curante delle voci della gente. Ma senza. Col pensiero crudo e ricorrente Quello che ti dicono è falso incoerente. Una storia che i ti prende in mente Reale si sente Non durante delle voci della gente Ma sense. Col pensiero crudo e ricorrente Quello che ti dicono è quello che ti dicono è Una storia già sentita Forse in radio, forse in tele Di chi ha perso la sua vita Per abuso di potere Colpa di un carabiniere Oppure colpa di uno stato Che è educon soldato Per un fine già studiato Credi è tutto calcolato Al botte in Programmato L'ignoranza, l'arma dello Stato che ci uccide col mandato comandato da mafia e polizia la critica ricade su una crisi critica che il giornalista amplifica Per tenerci tutti in pugno basta poco Le leggi sono i dadi di sto gioco La tua mente è il mezzo per raggiungere lo scopo E solo dopo scopro di essere parte di un progetto improprio Dove tutti abbiamo un ruolo Le nostre mani sporche come tutti quanti In nome di Stefano Cucchi, Bifon, Quadrovandi e tutti gli altri Assassinati dalla giustizia stessa E non basta una lettera di scusa eletta messa Qui l'inchiesta è più che aperta È più che certa che la betta è la vendetta E che la verità Verrà scoperta, certa non fa denuncia yeah. con la penna e con la mente 1-3-1-2, yeah. con la rabbia peste but, e mente. Non paio se gasta in sotto soltanto gente a terra e droga, chi guadagna e chi già a Ma se che te ne frega, me che addorme a te a Te che faccia chi non vuole una speranza per stare qui. A voce di un peito perché l'hanno assassinato. Un figlio e manca se ne per questa notte che mi siete. A voce di sti streti che la vedo condannata. A sterretretretretto che umanita, mi sembra un cliente mazzo. Non la colpa e Sempre troppo, repressione poliziotta. Vocco giudice corrotto. Brughi stanno sotto, mangia scena da sta giostra. Pinza anche recanta tocca e invece questi a parte nostra. Non fanno latitante, da di caccia e camp. L'egoismo dilagante, il diverso caccia a scanza. Tu vince Castennanza, fino a che t'ha inchiavanza. Ma si vittima, tu tram, e ma forza una detta. Ho una storia che mi gira in testa sempre. Rido allegramente, non curante delle voci della gente. Ma sempre. Col pensiero crudo e ricorrente. Quello che ti dicono è falso di incoerenza, una storia che sul beat ti prende mente, reale si sente, non curante delle voci della gente, ma sempre, col pensiero crudo e ricorrente, quello che ti dicono è quello che ti dicono. Ci hanno ostacolati proprio coloro che dovevano darci delle risposte, sicuramente uno stato che piuttosto che ammettere che al proprio interno delle cose non sono Uno funzionate. Però se i nostri politici, anziché fare le leggi per loro o preoccuparsi per esempio della legge Bavaglio, pensassero per esempio alla legge sulla tortura, che in Italia non ci sarebbe male.